questo cosplay è scelto proprio Nadia perché mi somiglia secondo me sì. fisicamente proprio no, mi somiglia e eh. poi mi piace tanto Ehm, certo. da quanto tempo fai cosplay? 3-4 anni più o meno <ride> e se puoi dare un consiglio a chi vuole fare cosplay vuole puoi iniziare, iniziare il cosplay per la prima volta? e di fare quello che ti piace senza pensare agli aspetti sì, uh -huh. fai quello che ti piace <ride> ok ti ringraziamo E anche quest'anno ritroviamo il gigan col pizzetto fantastico la sigaretta giganizzata <ride> sempre con noi o vuoi dare un consiglio a chi vuole fare cosplay per la prima volta e si allora. vuole cimentare iniziare sicuramente da cose semplici alla portata di tutti o se no se si è molto manuali e magari se ha un grosso budget da spendere, si può provare a cimentarsi in anche cose più complicate, dipende sempre da persona a persona. Mm -hmm. Ok. Comunque, per Fagican, ci vuole il pizzetto. Ci vuole il pizzetto. Bene, ti ringraziamo. Yeah. Scusa, Sailor Pool! Sailor Pool! Vale. Ciao! Ormai quest'idea? idea ci problemi. <ride> cioè... Ciao! Stop, stop. Inverso, perché non fai il ah, Eh, volevamo fargli fare il Moguri, ma... non abbiamo trovato il pompon da nessuna parte. Va per il prossimo anno. <ride> Facciamo un certo questa è la posa da Sailor Moon, quella da Deadpool sarebbe... <ride> Abbiamo il video lascivo! <ride> Grazie. Grazie! Possiamo fare delle domande? abbiamo un canale su youtube un blog eh, e facciamo fumetti e, innanzitutto come mai questa scelta allora è un trio eh, siccome è il nostro secondo cosplay il primo tipo avevamo fatto il giri e il pendemon quindi abbiamo sempre scelto trio. sempre un Sempre che ci piace a chi è che mi piace ai stolti proprio eh... e... Eh, avete qualche consiglio sì. da dare a chi vuole fare cosplay? Pensateci bene, è una faticaccia, è <ride> una faticaccia. Ma questo è il consigli? consiglio? Sì. Tanta passione e molta pazienza. Moltissimo. Faccio fare molta pazienza. Molta pazienza. Le è costato tanto a poi realizzarlo? No, tanto no, però Stato a livello di tempo sì. Beh immagino. Sì. Faticato e i soldi ci siamo cavati. Sì. Ci azzeccate pure con le facce, Nano? Barba più lunga. Sì. Che domenica tipo riportiamo sempre di con le molle quindi ho bisogno della barba lui. <ride> volete pubblicizzare avete una pagina vostra? ci avete eh, già in eh, mente eh, un eh, nome qualcosa? Ah, vabbè allora fai tutto okay. lei fa. <ride> la pagina si chiama Levelix è su Facebook Levelix diciamo è che è per in costruzione okay. è da poco facendo under construction l'abbiamo aperto ieri letteralmente vabbè, questo è il lancio iniziale tanto <ride> Questo video sarà post Romix, quindi eh, dopo il Romix eh, vi facciamo pubblicità. Continuate così ragazzi. Ciao, allora, buona fiera. Do. Dodo, dici! Ciao! No. no, è un fake! Non è quello vero! È Dodo! Come questa idea grandiosa, magica e meravigliosa! Eh, <ride> Prima di andare a scuola quando eravamo piccoli, io forse ero già benedice. grande, però. Posso fare una domanda, no, certo? No oh, scusate, scusate. Hai solo occultato Dodo! <ride> O puoi dare un consiglio a qualcuno che vuole fare cosplay per le prime volte? io questo è il primo cosplay che faccio quindi... e quindi è venuta la grande <ride> e quindi può funzionare è molto divertente molto divertente geniale, quindi, che altro di dire, è geniale <ride> non è il primo anno che ci incontriamo no. quest'anno porti e portate? Eh, Luis e Saito di Zero North Clima lui è molto grosso in questo momento ha diciamo, aperto un po' il caso poi, sì. è... poi i faretti da 8 milioni di watt no. sopra testo io il vento diciamo, non ultima. è proprio il massimo parlateci del vostro cosplay uh, io lo porto da 4 anni uh, faccio tutto quanto a mano tranne la camicia e vabbè le scarpe e se non male anche lui tranne la spada che è fatta a mano però l'abbiamo presa già fatta così e i capelli ci ho messo la vita a fare ieri perché non sta mai, mai dentro quindi stasera gli sì, torneranno mai normali sì, io ho detto ma vedi la parrucca ma no le parrucche non mi piacciono sento caldo come senti tu ovviamente sento caldo però allora se perché se la sì, cade però non gli piacciono le manco quelli ce lo guardi non credo va a nessuno qui dentro del studio se ti piacciono a mettere una paglia in testa, non <ride> penso. Eh, per il resto è il mio anime preferito, quindi anche se lei non sì. mi somiglia tantissimo che lei in realtà è più bassina, eh, piatta, senza curve. Una quindi... sorta di de taiga detoradora. Quindi... Sono identiche mi signano, come sì. Sbaglio, quindi sì, fondamentalmente sì. E soltanto che mi piaceva troppo, quindi la devo portare assolutamente, almeno una volta l'anno. Un consiglio per chi vuole iniziare a fare cosplay? Uh, inizialmente provare a fare varie cuciture piccole, perché io ad esempio non so cucire e sono anche agofobica, quindi non potrò mai farlo. Quindi io purtroppo non posso fare cosplay diversi da quelli abbastanza banali, tipo questo qua, perché alla fine c'è una gonna, un mantello e basta. Però se vi piace fare cosplay iniziate a cucire, o a fare armature, bacchette, spade, che comunque fa tanto piacere un proprio lavoro che magari viene apprezzato era. Quindi fa piacere. ringraziamo. Dai. Ce la fate un lunga vita e prosperità alla Edward Nimoy? Che è il saluto di chip friend, ma io non lo so fare e quindi lo faccio fare a tutti gli altri. Torassor spacca! No! Torassor spacca! Ma che cura i passeretti che ti sentite? Bravo!